Ciao! Ciao! a tutti! Ciao a tutti! Io mi chiamo Salvi. Il pesce spada! Vi è piaciuta? Vi raccomando, non perdete i prossimi video! Ciao a tutti! Al próximo video.